Sì, non so. l'aria E siete, quelle, quelle, quelle Smart, magic Perché mi ho Ho dovuto andare accanto Sì, sono bello bello Duas, né? Mm. Deixa eu de ver se Eu sei que você faz, eu, ver, eu, de eu, de eu sei que você vai o mundo. é porque... Porque meu eu... No, no, perché devi per Aspettare un uovo. Aspettare un uovo. Marco, cancella questo video, cancella questa diretta. Marco, voglio che cancelli la diretta, se no ti sto a contare, non posso farlo staccato e spazio tutto e la zia si è vedere la bella si è andata a è quindi tu io con lui. Sei pazzo, col... Sei pazzo, cosa. Strano. E... Asaz. E... Ok, così che è? E esatto,